Il Triangolo del Drago, un mistero ancora più grande del Triangolo delle Bermuda? Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono PirataRB e oggi vi parlerò di un mistero affascinante che forse non tutti conoscono. Sicuramente avrete sentito parlare del famoso Triangolo delle Bermuda, un luogo in cui si verificano misteriose sparizioni di navi aerei. Esistono molte teorie che cercano di spiegare questi fenomeni, dalle spiegazioni logiche come fenomeni meteorologici, fino a teorie più fantasiose come alieni o portali spazio-temporali. Ma esiste un'altra zona forse ancora più misteriosa, poco conosciuta e che presenta fenomeni simili, il Triangolo del Drago. Ma prima di addentrarci in questo mistero, facciamo un breve riassunto sul Triangolo delle Bermuda. Il Triangolo delle Bermuda è un'area geografica a forma di triangolo di circa un milione di chilometri quadrati nell'Oceano Atlantico, tra le Bermuda, Porto Rico e Miami. La sua fama risale al 1951, quando un giornalista dell'Associated Press scrisse riguardo a navi perdute nell'area delle Bahamas, definendo le sparizioni misteriose e coniando l'appellativo Triangolo del Diavolo. Tra gli eventi più importanti che si sono verificati nel Triangolo delle Bermuda, ricordiamo. La scomparsa della nave Rosalie nel 1840, ritrovata senza equipaggio. Il famoso Volo 19, con 5 bombardieri della Marina degli Stati Uniti scomparsi durante un volo di addestramento nel 1945. I due aerei di linea Stargazer e Star Tiger scomparsi nel 1948. La scomparsa della nave della Marina Militare USS Cyclops nel 1918, senza lasciare tracce. Ma ora passiamo al Triangolo del Drago, un'area meno conosciuta ma altrettanto affascinante. Si trova nell'Oceano Pacifico, vicino alla costa del Giappone, ed è stata teatro di strane sparizioni di navi e aerei per decenni, proprio come il Triangolo delle Bermuda. L'area è conosciuta anche come Mare del Diavolo e la sua leggenda affonda le radici in una favola giapponese su draghi marini che si nutrivano di navi e dei loro equipaggi. Una teoria suggerisce che l'area sia piena di vulcani sottomarini che potrebbero essere responsabili delle sparizioni, ma non tutti gli scienziati concordano. L'area presenta molta attività sismica, con un fondale marino in continua trasformazione e profondità fino a 12.000 metri. Alcuni marinai hanno riferito di essere approdati su isole che sono poi rapidamente scomparse. Dopo la scomparsa di un'intera spedizione di ricerca nel 1955, il governo giapponese ha dichiarato l'area pericolosa per la navigazione e ha abbandonato ogni indagine sul triangolo del drago. Tuttavia, nel 1985, altri scienziati hanno condotto indagini governative e hanno segnalato l'avvistamento di un oggetto lungo 30 metri che si è avvicinato a una nave per poi scomparire rapidamente in mare. L'incidente è stato pubblicato sulla rivista Scientific American. Esistono molte teorie che cercano di spiegare questi eventi misteriosi, alcune realistiche come aspetti climatici, grandi onde, vortici giganti o mine navali abbandonate, altre più fantasiose come salti spazio-temporali, rapimenti alieni o mostri marini. In conclusione, i misteri del Triangolo del Drago e del Triangolo delle Bermuda continuano a sfidare la nostra comprensione e ad alimentare la nostra immaginazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e se avete domande, suggerimenti o argomenti che volete approfondire, scrivetemi nei commenti, su Facebook o Twitter. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. A presto!